Ah, oh, co stavo ricaricando oh, oh, oh. Noo mio mentre ricarico ogni co no, di volta te, te, te. M***a. Eh, ma, ma che no, co va co potevi oh, avere l'abilità tu... <tose> ti doppi E allora ti dò Se è bella seguita vale. Allora uh, Mamma uh. mia Us che no. Stai giù Al fiola vuoi sapere una cosa Tipo un mirare Sì, lo so però <ride> No lo so lo socatore rimasto Merda Zamba con chi Non ha senso non, non ha senso Eh tipo la terza volta che muoio così con un call Centro mm. Mamma mia Cazzo stavo ricaricando Amici Trovai merda no. No. preso Cosa? Mangi un primo sale no, Bella bella c'è un altro Chi è che Bello, bella azione. No, oh, non sai mi volevo spostare un giro. Mi rallenta troppo, non lo sapevo. ah, Buongiorno. Se te la droppa poi fai una donazione di 10 euro, dai. Non si vede Che, che capite? Raga, però. Cioè, ci dobbiamo fare carriera da per altro. <ride> però io ti dico che penso che tra ieri e oggi ho fatto 10 kg in totale. <ride> no, Arrivano da? Quindi là dietro. giù oh. ho preso quello oh. oh. oh. che sta facendo è bersaglio ho un no no no no no no no no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 No, Su, bella mamma mia, che io, io vengo Torco giù, da quando Porco giù mi sono cagato addosso. Quante qua. qui? Manca un solo nemico. Esi, Easy Easy Manca un solo nemico. Esi... Esi. Ma che cazzo Esi. Esi. Esi. Esi. Esi. Esi. Esi. Esi. but